Ciao ragazzi! Oggi parliamo di STOCK! 5 modi per suonare shuffle e salvarsi il... la vita. Prima di cominciare... Mm. Prima di vedere i 5 modi però vi invito a iscrivervi al canale, cliccate anche sulla campanellina così vi arrivano le notifiche tutte le volte che metterò un video. Controllate anche i miei social, Instagram, Facebook eccetera. Ricordatevi di guardare anche il sito, andateci perché è una figata. Numero 1. Ragazzi, è indispensabile saper fare lo shuffle normale. Numero 2, variazione. O sembra facile ma non lo è. Numero... Non lo dico. Shuffle Punk Rock. Mazza che voce che ho oggi. È quello shuffle che quando lo suoni devi fare... Numero 4, Half Time Shuffle, lo faccio fa schmiar fra... Cosa significa? Lo shuffle suonato alla metà della velocità. Per imparare bene questo tipo di shuffle dovete andarvi a vedere dei video di Bernard Purdy e di Jeff Porcaro. Ultimo, ma non per importanza... Il Texas shuffle. È quello shuffle che si fa con la mano a sinistra. E eh, lo so, raga, eh, la mano a sinistra fa schifo. Destra tiene lo swing, gran cassa in quarti, piano. Charleston col piede sul 2 su 4, e la sinistra fa lo shuffle. Oh. Il video anche oggi è finito, spero vi sia piaciuto, se è così commentatemi qui sotto, controllate sempre le mie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo? Non è vero. Andate sul sito prima, mi raccomando. Ciao!